Cosa vuoi far fare eh, al cliente? L'obiettivo è quello di creare dei piccoli shock continui. Okay. Quindi nel, nella comunicazione, cioè per me fare la terapia deve essere un'esperienza unica e ripetibile che si portano dietro per tutta la vita, non deve essere una chiacchiera normale, mm -hmm. deve essere una roba che va via e dice, che cazzo mi ha detto questo? Di rompere gli spazi. Sì, e quindi cerco di creare degli shock, quindi lo faccio per come mi viene in quel momento ovviamente, ma eh, cercando di spostare l'attenzione da una cosa a un'altra, tornando indietro, andando avanti anche temporalmente, mm -hmm. usando tecniche diverse, magari mh, improvvisamente gli chiedo se gli va di fare l'ipnosi, oppure torno sulle domande, quindi... Questo lo, mi prendo diciamo la libertà di. Di usare tutto quello che mi viene in mente senza stare dentro uno schema preciso perché mi sono accorto che mi irrigidisce troppo okay. e quindi, in alcune fasi del, della mia carriera, diciamo di psicoterapeuta, ho avuto dei momenti in cui mettevo in atto dei protocolli o degli schemi delle robe. Troppo mi sono accorto che non sono io, cioè non, non, mi, non mi appartiene a me quella roba lì e quindi io devo fare quello che mi viene, cioè. se mi viene se, e per come mi viene in quel momento lì. E quindi allora attingo a tutto, quindi può essere la musica, può essere. Eh, la scrittura, il disegno, la pittura, il dirti che mi sto annoiando eh, o qualsiasi altra cosa. Mi è capitato di eh, fermare una persona mentre mi raccontava un fatto e di dire hai una bella voce, secondo me devi fare lo speaker radiofonico e questo fa lo speaker radiofonico. No, fantastico, cioè, gli hai, hai Sì, io ho detto secondo me devi fare una voce bellissima siamo stati un'ora a parlare di quello alla fine. Cioè, non so, non mi ricordo neanche di cosa, qual era il problema che l'aveva portato lì. fantastico. Però per me questa è psicoterapia. Certo fare questo, non solo eh, seguire un, una procedura standardizzata. Quindi quello che tu fai è un iniziale lavoro di calibratura, di sintonizzazione con la persona per avere un'idea che poi puoi modificare, però ti dà un'idea iniziale e poi devi andare a rompergli degli schemi, rompergli gli schemi um, sì, o creare delle, non so come chiamarle, delle delle visioni, delle angolature diverse in cui, in cui guardare, ma in maniera, un po' come diceva Federico, però in maniera un po' scioccante. Sì, Esatto, che... un po' dirompente. E ho visto, ad esempio, che come scrivo nel libro, le persone eh, spesso stanno o nel passato o nel futuro. Chi ha paura mm. pensa, ho paura che succederà qualcosa nel futuro, oppure il depressione che pensa al passato. Quindi già questa discriminante qui mi, mi orienta un mm. po' su dove andare a parlare. Cerco di spostarlo da lì. Okay. Se sei sul passato ti porto di là, okay. se sei sul futuro ti porto di là, cerco di... Di, di fargli esperire qual, eh, qualcosa di diverso da quella che è la sua tendenza, come se fosse un vizio, uh -huh. come se lui avesse il vizio di stare nel passato. Allora per fargli vedere che può anche non stare solo lì, cerco di farglielo vedere, sentire in vari modi. Poi magari provo in un modo, vedo che non attacca, ne uso un altro. Non hai mai usato la parola tentate soluzioni, nel senso che non è più un qualcosa che ti appartiene, non lo fai con la finalità di interrompere le tentate soluzioni sfunzionali, che è una cosa eh, che nell'approccio strategico è principale, o oh, lo fai ma... Lo faccio ma cerco di evitare di usare i termini che sono propri di questo approccio mm. ma non perché non riconosca questo approccio la legittimità che ha ma perché non credo che debba esistere un copyright nella psicoterapia mm -hmm. e quindi penso che ognuno di noi possa inventare dei, dei modelli, degli schemi, dare dei nomi diversi. Bernardo prima ha parlato di la, del suo modo di categorizzare, non so se è un termine giusto, eh, la persona che appartiene a un certo tipo di club, ad esempio, lui usa quella, io posso usare un'altra, qualcuno le può chiamare tentate soluzioni, ma... Mm -hmm. Per me non fa cioè non voglio uscire dall'idea di dover nominare o avere delle nomenclature eh, troppo condivisibili. Cioè, non mi interessa questo, mi interessa dare una pasta madre eh, allo psicologo che possa poi lui decidere che tipo di, di pane fare mm -hmm. con quel lievito. Ecco. Quando, quando rompi lo schema, riorienti la persona <coughs> come si dice? Um, con una direzione in testa, quindi voglio farla andare lì? o Lasci che si riorienti da sola No, io credo che già l'interruzione dello schema porti inevitabilmente a una riorganizzazione che mediamente è migliorativa, okay. poi non sempre è migliorativa, a volte è peggiorativa. Okay. Ovviamente <ride> e, sei attento a evitare E lì okay. poi sì, no, ma magari anche nel peggioramento c'è poi un'utilità, come sappiamo, insomma le tecniche paradossali ci, ci insegnano che anche nel peggioramento c'è il miglioramento e quindi eh, si utilizza un po' tutto no? ericksonianamente mm -hmm. <ride> e quindi creare lo shock produce comunque un cambiamento produce comunque un'inevitabile procedura di modificazione di quello che è il sistema attuale. E da lì poi spesso le persone fanno da sole, non c'è bisogno che te dai una direzione ben precisa, anche perché sennò sarei io che eh, un po' presuntuosamente, mh, è come se io decidessi dove deve andare questa persona, quando invece magari quella persona lì vuole andare da un'altra parte, oppure non è compito mio dire dove deve andare questa persona. Io mi disinteresso completamente di alcuni aspetti della vita delle persone, perché proprio non, non, non perché non mi interessa la persona, non ti lei. perché non è qualcosa che mi sta chiedendo, quindi certo. in quel momento lì non, non mi interessa andare a scovare lì, a meno che non mi venga lì per lì il guizzo di, di andare insieme in quel momento però a eh, toccare alcune tematiche che possono poi a loro volta sviluppare nuovi progressi. Ok, um, ho visto che stai anche mh, ho visto, so che stai anche poi facendo uh, delle formazioni per esempio con, con Luca, co, con Gennaro, Uh, sta anche, anche portando avanti quella parte la parte di poi il libro che è un libro di self-help sta anche portando avanti quella parte la parte di aiutare le persone, non con la terapia strettamente, ma anche con la formazione. Beh, sì, quello è un po' un, un mio grande contrasto, cioè da una parte sono molto attratto da quel mondo della formazione, del, del fare eventi in cui si parla di queste cose, dall'altra parte ho un, una sorta di rifiuto, quindi eh, vado molto a giornate, cioè c'è la giornata in cui sono preso bene, che ho voglia, eh, sono felice, entusiasta, energico di farlo, altre volte che non ho voglia per nulla. Okay. E quindi, anche lì eh, sai, il bipolarismo è una malattia grave non vanno causate tutte le malattie no, infatti, basta saperci convivere in un certo modo, io credo che eh, onestamente la categoria degli psicologi, dico sempre un po' scherzando ma fino a un certo punto siamo una categoria un po' di disagiati e quindi eh, ognuno di noi ha evidentemente delle problematiche che l'hanno portato ad approfondire o entrare dentro se non altro l'idea di scegliere di studiare queste cose perché chi te lo fa fare se ci pensi bene a 18 anni andare lì a studiare perché le persone stanno male, in che modo stanno male e quindi nel momento in cui fai un po' pace con questo discorso qua e inizi a utilizzare anche i tuoi disturbi a favore di quello che fai tutto sommato diventa anche divertente fantastico ti chiedo l'ultima domanda che ho fatto a tutti, quindi la devo fare anche a te. Ti farei un sacco di altre domande in realtà, però anche qui ci sono i tempi. Um, immagina che dei colleghi ci ascoltano e tu gli vuoi suggerire un esercizio da fare nella vita quotidiana che... Gli possa essere utile per allenare un talento, una capacità, un qualcosa che poi si porteranno nella psicoterapia, quindi gli sarà utile all'interno della psicoterapia. Ma credo che la cosa più importante in assoluto sia guardare le scarpe alle persone, <ride> <ride> che cazzo, non lo ho fatto, è eh? ovvio, no? <ride> e questa è la prima. Poi eh, potrei suggerire altre due cose se posso, invece di Tutte una, che vuoi. Eh, è quella di passare almeno un giorno al mese senza parlare. Fantastico. E quindi in mezzo alle persone, però non da soli, quindi passare una giornata in giro guardando e esercitare così l'osservazione e quindi passare una giornata così a guardare gli altri senza, vai su un treno, vai, fai un viaggetto, un giro, vai certo. in una città, in una piazza. Ma è una cosa che hai fatto, peraltro, l'ho letta? La faccio perché... spesso. Eh, lo... Forse sì. me l'hai detto, l'ho letto. Sì, sì, la faccio spesso, sì, sì. quando ho del tempo libero parto, vado e sto in silenzio, senza cellulare, senza niente e Bravo. osservo le persone e da lì poi. Eh, a mio avviso sviluppare la capacità osservativa necessaria per eh, entrare in sintonia con le persone perché questo penso e mi sembra di aver capito che tutti abbiamo ripetuto e detto che è un elemento fondamentale. Mm -hmm. eh, ascoltare e osservare bene le persone nel nostro lavoro è fondamentale sì. a, a prescindere poi da, dall'approccio che usiamo e quindi avere questa capacità di osservazione anche ossessiva se vogliamo è un, come un, un esercizio a mio avviso fondamentale per poter fare bene questo Ok. e ce n'era un altro o mi ricordo male? ma forse sì ma me mi lo scambio. so scordato <ride> <Okay>. ricordarsi <ride> le cose ok Gerry fantastico fantastico grazie, grazie. mille grazie, grazie a te, a te. Okay. abbraccione <ride> Ragazzi, ragazzi, grazie mille, eh, io mi sono divertito un sacco, ho imparato un sacco di cose con, con Jerry, con Bernardo, con Jenna, con Federico. Spero che sia stato lo stesso per voi, grazie veramente perché sono anche speciale, un po' emozionante almeno per me farlo, fare questo davanti. Di solito siamo io, intervistato, Federica, tre telecamere e stop, invece a volte c'è anche Federica, c'è Skype. Quindi grazie, e, dire, alla... non vi devo vendere niente, quindi alla prossima, andate in pace, ciao! ciao.